GOOOOOOOD Good morning guys e benvenuti in questo nuovo video su Dragon Ball Oh, era da un annetto che non ne parlavo, eh? Più precisamente dall'ultimo MV pubblicato a novembre, se non erro Ma vedete ragazzi, ormai ci sono video a bizzeffe su Dragon Ball Tutti non fanno altro che realizzare top, analisi di personaggi, eccetera, eccetera, eccetera Quindi, hey, perché non ritornare a fare belle visualizzazioni su questo argomento? E di cosa parleremo? Di Dragon Ball prima serie? No! Dragon Ball Z? No Dragon Ball Super? No Allora Dragon Ball GT? <ride> Se vabbè Dragon Ball GT Sapete quanto ci tengo a portarvi qualcosa di nuovo Di cui parlare Anche se si tratta sempre di Dragon Ball Quindi non è che ci sia tanto di nuovo da parlare Quindi vi presento Dragon Ball Multiverse Come? Esiste un'altra serie? Ma dove? È ambientata dopo Dragon Ball Z Esiste ancora Goku È una serie canonica Fermi, fermi, fermi che adesso vi spiego Dragon Ball Multiverse è un fumetto gratuito online E rappresenta un sequel alternativo di Dragon Ball Z Tutto incentrato su un torneo Fra 20 universi paralleli che si scannano fra di loro per ottenere le sfere del Drago Polunga. E no, non conta Dragon Ball Super, essendo stato creato prima di quest'ultimo. Quindi, Super Saiyan God, Blue Ultra Istinto, possono andare a F. Uno. E no, non ha ancora una conclusione. Anche se gli spoiler ve li potreste beccare lo stesso in questo video. Sì, perché oggi andremo a trattare uno di questi 20 universi. Oh mio Dio, Palmerone! Quindi ci parlerai dell'universo di Cell? No, no, no, no. Allora quello di Saiyan? Neanche. Oggi parleremo dell'universo 1. Esattamente l'universo che non si. Si caga nessuno dopo il 2, il 10 e il 15. Ma mi sento in obbligo di parlare di esso perché, indovinate un po', questo universo ha come guerrieri più forti i Kaioshin. Sì, quelle stesse divinità ritenute le più potenti dell'universo, ma che non hanno fatto un beamato. Oh, tranne in questo universo. In tutti gli altri universi. Signore, signore, un mago con la faccia d'aborto ha appena minacciato di distruggere tutto l'universo e di ucciderci. Ciao, sì, vabbè. Ma, signore! Ha detto di voler creare un potentissimo mostro rosa dominato solo da un voglia di distruzione! Shin, per favore, andresti al lago per pescare che il Caio del Sud ha dimenticato di fare la spesa e stasera non abbiamo niente da mangiare! Ma, signore... vabbè, A PENDERE STO PESCE, SHIN! Nell'Universo 1! Signore, è successa una cosa terribile! Oh no! Un mago con la faccia d'aborto ha appena minacciato di distruggere l'Universo e di ucciderci! E per questo ha deciso di voler creare un potentissimo mostro rosa dominato solo da un'insaziabile sete di sangue! E noi dobbiamo fermarlo assolutamente, giusto? Uh, esatto, ma come fa... A sapere? <ride> Io sono il re delle divinità, mica sono dotato di poteri straordinari come la Supervista per poter fare il pervertito, no? Ha ragione signore Andiamo a fare il culo a questo mago! E fu così che i Kaioshin uccisero Bibidi fermando Majin Buu prima della sua nascita E non si fermarono solo a quello, no no no no no, uccisero anche il Super Saiyan della leggenda Bojack e la sua banda, la famiglia di Freezer, portarono insomma la pace nell'universo Quindi si comportarono come dovrebbero fare delle divinità che tutelano il fottuto cosmo No perché avrei una domanda per te, sì, per te, inutile verme Tu stesso che ti vanti di essere la creatura più forte dell'universo non hai fatto non hai un contro i Saiyan Non hai fatto un ostacolo. Contro Freezer, condannando l'universo a una schiavitù centenaria E non hai fatto un costaio contro gli androidi Cioè, ma sei stupido? Tu a cosa servi? Cioè, Majin Buu ha distrutto tutta la tua cavolo di famiglia divina E tu non hai fatto niente per far sì che una situazione del genere Non si ripetesse con altri mostri che popolano l'universo? Seriamente? Non eri capace di prendere alcuna decisione Senza il Dei Kai a tenerti la manina Per ogni futura decisione che dovevi prendere? Perfino il Kaio del Nord Che è un grillo blu umanoide È stato più utile Perfino Re Emma Che è un tizio... Quasi rosa, con le corna, che in tutte le quattro serie ha fatto qualcosa di più utile, restando per tutto il tempo seduto su quella sedia. Comunque altre cose interessanti non ci sono da trattare di questo universo, tranne il fatto che sono stati proprio i Kaioshina ad organizzare il torneo multiversale. E ragazzi, ce ne sono e come di universi interessanti, con sviluppi di trama pazzeschi, potenti combattenti, grandi ritorni e molte altre cose che non tratterò qui. Yep! Basta, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuta questa tipologia di video che è più o meno la prima volta che porto la tipologia di video Anche se più o meno una cosa del genere si è vista proprio con l'ultimo video, con il mio eh, ultimo palmerone sponsor Ma comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Inoltre vorrei ringraziare Zeiga e Ian Lloyd per aver prestato le loro voci per lo sketch con Dai Kaioshin e Kaioshin dell'Est E ragazzi, andate a iscrivervi ai loro canali perché fanno robe incredibili, assurde, fighissime E i link li troverete benissimo in descrizione E noi ci rivediamo appunto con un nuovo video arrivederci buona giornata buona serata e tante cose quello che volete insomma